occuparsi dei poveri, governare i pauperes, pretendeva da parte dei poteri pubblici di classificarli, di identificarli e questo anche al fine di garantire benefici e servizi. L'erogazione di denaro, l'erogazione di cibo, così come la concessione di sgravi ed esenzioni fiscali e tutte quelle forme di aiuto tese a mitigare e a risolvere il disagio erano dunque azioni subordinate alla possibilità di conoscere i bisognosi, di validare la loro identità. Fu così che i comuni italiani, esattamente come altri soggetti erogatori di aiuto, dovettero determinare dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei poveri. Dunque si dotarono di strumenti che consentissero di selezionare dall'ampia e ambigua anfora sociale i degni di aiuto da coloro che invece non lo erano. Fu così che si prospettarono delle gerarchie e delle distinzioni nella massa fluttuante e disomogenea dei poveri. Intorno alle prime decadi del Trecento, all'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena faceva capo un articolato sistema documentario di natura prettamente amministrativa che in qualche modo era lo specchio delle funzioni dell'ente. L'azione principale dell'attività elemosiniera dell'ospedale consisteva nella fornitura degli avanzi di mensa, il cosiddetto pane rotto, che veniva distribuito ai mendicanti che spontaneamente si presentavano alla porta dell'ospedale. A questo si aggiungeva la distribuzione di pani interi ai cosiddetti poveri vergognosi, vedove, orfani, uomini e famiglie che dovevano essere difesi anche nel loro onore risparmiando loro l'umiliazione della mendicità. Possiamo prendere in mano lo statuto dell'ospedale di Santa Maria della Scala del 1305 che è stato pubblicato da Michele Pellegrini e qui troviamo una norma in cui eh, leggiamo che il frate deputato alla distribuzione dei pani una distribuzione che avveniva quotidianamente ma su base settimanale doveva tenere un quaderno, un quaderno dove dovevano essere registrati bene ed ordinatamente tutti i beneficiari. Nel quaderno, si legge nella norma, andavano annotati nome e cognome di tutti i destinatari dell'elemosina, nonché il numero dei pani che dovevano essere distribuiti. Allora, questa operazione, questa grande operazione di scrittura, governava l'azione caritatevole, dunque una carità che non era generalizzata, ma si rivolgeva in maniera privilegiata a tutti quelli poveri e famiglie e speciali persone alle quali sarà ordinato. Uomini e donne che venivano scelti Venivano scelti naturalmente dall'ospedale, dal governo dell'ospedale e così venivano integrati nell'area dell'assistenza ospedaliera.